Ha parlato del ruolo fondamentale del silenzio e del vuoto nella musica. Nell'analizzare le opere di Pasolini, quindi nello stretto rapporto con la musica, si può riconoscere l'utilizzo metaforico del silenzio? O almeno esiste un legame fra il rumore della protesta e il silenzio a cui è stato costretto? Certamente Pasolini impiega il concetto di silenzio e ne dissemina questo concetto in tutta la sua produzione attraverso sistemi anche legati all'avversificare, per esempio lascia sospeso con i puntini una quantità di eh, frasi che non porta a compimento, ma questo è l'aspetto esteriore. Per ciò che riguarda l'aspetto invece più intimo, più legato a questo nuovo modo di pensare il silenzio, ecco, io sono dell'avviso che Fondamentalmente anche per Pasolini il silenzio non è assenza, e nel momento in cui eh, il silenzio diventa presenza proprio quasi materica è chiaro che inizia ad acquisire significati e importanze assolutamente inedite, eh, per ciò che riguarda il modo, la protesta, ecco diciamo così noi sappiamo, perché ormai è tutto storicizzato, che a molte delle accuse a cui Pasolini era soggetto, lui rispondeva col silenzio, cioè lui rispondeva senza prestarsi al gioco diciamo, eh, di rispondere e utilizzava l'arma del silenzio a suo vantaggio, e diventava proprio un modo incisivo di intervenire. E, eh, Restare in silenzio di fronte a certe cose non significa prendere le distanze, ma cercare di coglierne due aspetti. Il primo è quello della maggiore concentrazione nei confronti del silenzio. C'è un filosofo contemporaneo eh, sudcoreano che dice esattamente questo, che il silenzio forse è la condizione della massima concentrazione a cui noi possiamo tendere e quindi rapportarsi con questa dimensione non significa abdicare ma significa cogliere e approfondire ancora di più una propria o altrui posizione Grazie, un'altra domanda Allora, Pasolini ha dovuto convivere a lungo con quella condizione di estranetà dal suo tempo che lo ha reso agli occhi di molti quasi scomodo come si può tradurre in melodia questo sentimento così forte nei confronti della realtà? Sì, Pasolini, eh, io sono convinto, ma mh, è una convinzione che io ho anche eh, acquisito dagli studi diciamo, contemporanei, che lui non è che fosse avulso dalla realtà, lui era molto più avanti lui riusciva a vedere delle cose, delle eh, criticità eh, in certi rapporti che si potevano mh, affinare o sviluppare con una eh, preveggenza spaventosa penso per esempio all'influenza dei media, eh, della televisione, di tanti altri aspetti quindi sicuramente eh, non è che lui fosse scollegato lui aveva questa capacità e quindi avere questa capacità di guardare avanti eh, di non lasciarsi prendere dalle cose momentanee eh, diciamo eh, ti pone anche in condizioni assolutamente difficili no? come trasformare questo in musica? beh, questo non lo saprei ti dico la verità per due motivi perché rispetto alle premesse storiche, filosofiche, teoriche, estetiche che ci sono state negli anni passati la musica è sfuggita a qualsiasi previsione dopo uh, l'iperserialismo c'è stata l'aleatorità, poi c'è stata la musica cosiddetta spettrale, dello spettralismo francese poi adesso c'è la contaminazione uh, io in particolare sono molto attento a questa idea di cross pollination, ovvero di contaminazione incrociata tra le varie arti, non saprei dare una risposta precisa. Quello che posso dire è che eh, intanto evitare di scrivere qualcosa che fosse semplice onomatopea, imitazione, qualcosa che avesse la pretesa di potrebbe essere un rischio forse conviene essere come era Pasolini se stessi andare avanti immaginare un percorso solido questo sì, è fondamentale però ecco senza avere la pretesa di deviare o di prendere strade sotto un'etichetta di presunzione che potrebbero danneggiare tutti insomma. in una delle sue poesie Pasolini scrive che testimonianza avremmo degli eventi se non cantasse prima e dopo di loro un passero col suo canto lieve e severo? A questo proposito, che importanza ha per lei l'arte nella vita di ogni giorno ed è capace di rendere eterne le gesta dell'uomo? Questo passo che tu citi eh, si trova anche nella mia composizione, okay. là dove dice, dove Pasolini descrive cosa sia in realtà un poeta e lo paragona al passero. Io credo che eh, per tutti noi eh, la dimensione dell'arte sia eh, il punto di maturazione della nostra, del nostro grado anche di civiltà, di socialità, eh, insomma culturale. La eh, frequentazione dell'arte quindi diventa non solo un segno di civiltà ma soprattutto una necessità interiore perché attraverso la frequentazione dell'arte noi riusciamo a capire la realtà che stiamo vivendo che probabilmente invece ci sfuggirebbe se noi potessimo dare ascolto solo ai canali diciamo, di maggiore diffusione l'artista è sempre colui che riesce, il vero artista, è sempre colui che riesce a guardare oltre eh, a investigare le tensioni che si profilano all'orizzonte, faccio un esempio, se noi avessimo dato ascolto agli espressionisti eh, tedeschi subito prima delle guerre mondiali, quando loro disegnavano questi paesaggi eh, con colori assurdi, il cielo rosso, eh, i personaggi eh, che erano deformati dal punto di vista della paura, forse avremmo anche colto gli orrori che si prospettavano con la prima e la seconda guerra mondiale. Per dire che eh, ascoltare l'arte diventa anche un nostro esercizio di eh, elevazione da, dalle, dalle condizioni diciamo, quotidiane. L'arte è sempre stato un mezzo per poter trasmettere dei eh, valori, specie, specie verso le nuove generazioni, l'ha anche detto adesso. Per lei eh, chiaramente ovviamente è stata eh, la musica, per Pasolini invece potremmo dire sia stata in prevalenza la eh, letteratura. Crede che al giorno d'oggi Pasolini, nonostante spesso sia messo in secondo piano come eh, intellettuale, possa trasmettere ancora dei valori ai giovani e quali? Allora guarda, rispondo eh, indirettamente così mi riesce più facile. Tiro in ballo il mio ruolo di insegnante. Eh, io mi trovo a insegnare una materia, quella della composizione, che è una materia già difficile da spiegarsi, cioè, eh, mi chiedono spesso che cosa faccio io e quando dico faccio il compositore, quindi dico no, ma per vivere le cosa fa <ride> per dire, no? E posso eh, risponderti in questo modo, io eh, ho riscontrato un cambio radicale nelle sensibilità dei giovani che si accostano allo studio di questa materia, di, di, di quest'arte. Eh, io insegno da oltre eh, 23 anni eh, composizione, ho insegnato per altri dieci anni prima una materia affine e devo dire eh, che proprio il substrato culturale è talmente tanto rivoltato nelle nuove generazioni che noi troviamo grandissima difficoltà a parlare di cose anche molto semplici perché perché purtroppo le nuove generazioni hanno avuto un appiattimento di fronte a tante problematiche eh, posso dire che la televisione ha disincentivato un po la partecipazione a, non so, al teatro eh, ha disincentivato la partecipazione ai concerti eh, a, ad avviare uno scambio sociale e culturale che sia significativo eh, poi eh, le comunicazioni di massa i social network diciamo hanno ancora di più aggravato tutto tutto questo quadro per cui non c'è dubbio che l'arte diventa forse lo strumento oggi che noi abbiamo a disposizione per non insegnare, noi dobbiamo solo trasmettere, noi dobbiamo comunicare alcune linee guida alle nuove generazioni. e Possiamo facilmente trovare ascolto là dove si creano le condizioni per questo ascolto. Quando troviamo ragazzi che, sono, che capiscono che essere stati uniformati dal punto di vista eh, culturale ha delle enormi pecche quando incontriamo ragazzi che hanno la sensibilità e la curiosità di farsi delle domande ecco allora lì diventa per noi più facile a trasmettere, comunicare, passare il testimone dell'arte. Quando ci troviamo di fronte, ahimè, in molte occasioni, di fronte, dicevo, ad un muro impenetrabile che è fatto di uno scambio, come eh, arte e divertimento, il divertimento eh, sempre deve essere al primo posto anche quando c'è fenomeni artistici, ci sono fenomeni artistici, ecco allora in quel caso abbiamo grandissima difficoltà a mettere a frutto l'insegnamento dell'arte e ti aggiungo anche quest'ultima cosa, più guardiamo verso il passato più troviamo i germi delle novità nell'arte il fatto di praticare l'arte contemporanea non significa azzerare completamente tutta l'arte del passato, anzi saperla vivificare attraverso la conoscenza e lo studio per trovare nuovi spunti per andare avanti. Questo sì, e Pasolini fondamentalmente faceva questo, praticava questo, la sua attenzione al dialetto friulano, la sua attenzione alla produzione popolare non era gratuita, era diciamo, una cosa che doveva vivificare la sua produzione, la sua posizione nell'arte. Ecco, attraverso questa idea io sarei dell'avviso che l'arte torna ad essere utile.